Alessia Marcuzzi mette tutti a tacere, è suo il fisico più hot. Alessia Marcuzzi non smette di far parlare di sé e ogni scatto pubblicato sul suo profilo Instagram è un tripudio di like e di commenti entusiasti da parte dei follower. La più sexy delle mamme. Non sono tante le donne che a quasi 45 anni possono vantare il fisico della bella showgirl televisiva, e Alessia ci tiene a ribadirlo con numerosi selfie e foto che mettono in mostra le sue forme perfette. In questi giorni, la bionda conduttrice televisiva è a Londra, dove si è recata per partecipare alle sfilate della London Fashion Week. Nello scatto pubblicato su Instagram la vediamo proprio mentre è intenta ad attraversare una delle strade londinesi per partecipare alla sfilata di Versus Versace, con un look super trendy. Alessia indossa un vestitino nero cortissimo a maniche lunghe con una stampa colorata sul davanti e degli stivali alti sopra al ginocchio con tacchi a spillo, che le fasciano le sensualissime e famosissime gambe. In uno scatto successivo, la Marcuzzi è ritratta seduta con Ale Franciotti autore della foto precedente e il suo hair Alessia dimostra quasi la metà dei suoi anni, anche grazie alla forma smagliante che si ritrova e che quest'estate ha fatto letteralmente impazzire i fan, con le foto in bikini mozzafiato pubblicate sui social. La conduttrice è mamma di Tommaso, 16 anni, avuto da Simone Inzaghi, e Mia, 5, nata dalla relazione con Francesco Focchinetti. Alessia ha mantenuto un ottimo rapporto con entrambi i suoi ex compagni, anche se adesso è felicemente sposata con Paolo Calabresi Marconi. Le accuse da parte dei follower. L'esuberante showgirl è stata recentemente contestata dai follower, che l'accusano di essere troppo magra, ai limiti dell'anoressia. Alessia si è dovuta difendere pubblicamente, mettendo a tacere una volta per tutte le accuse infondate sul suo aspetto fisico. La bella conduttrice tv ha detto di non seguire diete e di non aver mai avuto la bilancia a casa. Sono più grande di tante ragazze che mi scrivono e quindi devo spiegare loro che la magrezza dipende dal tipo di vita, dal metabolismo e dalla costituzione, non per forza da una dieta. Dirò di più, ci sono periodi in cui dimagrisco molto e faccio fatica a ingrassare, quando presento una trasmissione per esempio, e non mi piaccio neanche io. Ho il viso magro e si vedono di più gli anni se mi po' troppo. Il mio soprannome sui set dove lavoro è carboidrato. Con questa risposta, Alessia ha dimostrato di essere una donna molto attenta al suo ruolo e ai messaggi che possono arrivare al pubblico, Lascio showgirl ha da poco raggiunto i 3 milioni di follower sul proprio profilo Instagram e i suoi post sono tra i più commentati sui social. Alessia Marcuzzi è l'antesignana di tante starlette che adesso si improvvisano web influencer e trend setter. Infatti con il suo blog La Pinella dà consigli di moda e di stile alle ragazze di tutto il mondo molto prima che esplodessero le fashion blogger e le influencer di oggi.